Innalza Gesù nel tuo cuore. Cristo è risorto, buona giornata cari amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che la liturgia ci dona, Giovanni 8, 21-30. In quel tempo Gesù disse ai farisei, io vado e voi mi cercherete ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono, che gli parlava loro del padre disse allora a Gesù quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso ma parlo come il padre mi ha insegnato colui che mi ha mandato è con me non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli sono gradite a queste parole molti credettero in Lui. Amen. Carissimi, anche oggi abbiamo letto il capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni ed è già il terzo giorno che abbiamo ascoltato questa vicenda dove Gesù ha perdonato quella donna adultera che i giudei volevano lapidare. Poi i giudei, i farisei verso Gesù hanno manifestato una ostilità e Gesù ha detto io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Oggi di nuovo Gesù continua a parlare con i farisei. A un certo punto dice loro quando avrete innalzato il figlio dell'uomo conoscerete che io sono. Ecco che Iniziamo ad ascoltare alcune parole che già ci rivelano, ci manifestano in anticipo il tempo di Pasqua, l'innalzamento di Gesù, non su un trono fatto da mani d'uomo, ma su un trono che per noi è stato la croce. Vorrei oggi però anche leggervi il brano. La prima lettura, numeri 21, 4, 9, perché è totalmente abbinato alla lettura di oggi. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè, perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse, abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore, e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. «Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè, «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Ecco per noi, cari amici, che cosa significa la Pasqua? Che cosa significa che il figlio dell'uomo sta per essere innalzato? Che cosa significa che Gesù sulla croce è stato innalzato? Che cosa significano le parole che abbiamo udito oggi in questo Vangelo? Ai farisei, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, conoscerete che io sono che il Padre è con me. Ecco che noi ci stiamo avvicinando ai giorni di Pasqua, ci stiamo avvicinando al tempo in cui Gesù sarà innalzato sopra ogni cosa. La Pasqua, fratelli e sorelle, è il tempo in cui noi fissiamo il nostro sguardo, prendiamo il nostro cuore e, oserei dire, lo gettiamo nel Signore. Insieme a tutte le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, il tempo di Pasqua è un tempo benedetto. Il tempo della passione di Gesù è un tempo in cui Lui stesso ha innalzato, allontanato da noi i nostri pesi, le nostre ferite, i nostri mali, le nostre malattie, le nostre crisi. Ecco perché è un tempo di gioia, fratelli e sorelle non di tristezza, non di lutto, la gioia di avere ricevuto un Salvatore potente, che è Gesù Cristo, innalzato. E noi, come è accaduto agli israeliti, quando abbiamo dei serpenti che vengono nella nostra vita, e sono situazioni, e sono le nostre angosce, le nostre difficoltà, dove noi non riusciamo ad emergere, a uscire da tutto ciò e a sopravvivere a volte anche psichicamente ecco allora quando noi fissiamo il nostro sguardo su questo serpente come quello di bronzo di Mosè innalzato e per noi è il Cristo innalzato sulla croce ecco che rimaniamo in vita e il nostro cuore non dispera allora oggi il Vangelo, la parola di Dio ci spinge a innalzare Gesù, guardare a Lui, non guardare i problemi, non guardare alle situazioni che ci opprimono. Guardiamo a Cristo, speriamo e confidiamo nel Suo nome. Lui non ci deluderà, è al nostro fianco. Allora diciamoli, vieni Signore Gesù, oggi abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di speranza, io ho bisogno di innalzare il tuo nome nella mia vita, sopra ogni altro nome. Ho bisogno di guardare a te come il mio Salvatore, la mia roccia, la mia forza, la mia salvezza. Confido in te, Signore. Non sarò mai deluso. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quindi... Lo slogan di oggi è proprio questo, innalza Gesù nel tuo cuore e vedrai che innalzando il nome di Gesù nel tuo cuore e in tutta la tua vita, Lui si prende cura di te e allontanerà ogni male. Amen? Vi invito anche perché fosse nel Piemonte o comunque vicino a noi, questa zona, questa Domenica faremo un incontro dalle ore 15 a Torino, un incontro di evangelizzazione, di preghiera, dove sperimenteremo questo Gesù che si è innalzato e che per noi ha pagato e guarisce ancora oggi. In descrizione troverete anche il link per dove trovare l'indirizzo del nostro incontro. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, buona giornata, ciao!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 circonda mi accerchia una banda di malfattori hanno scavato le mie mani e i miei piedi posso contare tutte le mie ossa